buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso eh, rimetto mano alla serra seguendo il consiglio di qualcuno di voi rinforzo la parte centrale allora, partendo dalla serra da rinforzo metterò una tavola così in verticale fino al pavimento in modo tale da eh, rinforzare tutta la struttura in caso di neve. Ecco, questo è il sistema migliore. Così non intacco la quantità di luce che mi entra dentro. Bene, fatto questo, poi metterò dei rinforzi laterali, così, da qui a su. E quindi dovrei aver finito poi con la struttura. Adesso piano piano vediamo tutti gli step. Allora adesso lo taglio a misura qui. Poi, dal momento che voglio incastrarlo dentro, questa, fate finta che la tavola dovrò poi incastrare dentro lunga tre metri circa farò un taglio del genere in modo tale da incastrarla ecco qua ora mi devo inventare col seghetto alternativo come andare dritto che è quello è il mio problema Adesso piano piano qualcosa facciamo intanto facciamo il taglio a misura Per fare quel bordino lì bisogna forare con una punta no, io ce l'ho da ferro al momento, da legno non la trovo più voilà i veri falegnami non mi dicano niente perché questo non si dovrebbe vedere, ma adesso in qualche modo facciamo, dai. Ecco, perfetto. Il prossimo devo farlo un pochino più preciso. Eh? al centro ma scendere un attimino ecco qua ci siamo andiamo a montare questo è quello che ho fatto dopo pochi minuti di lavoro allora ho tagliato a misura quest'asse qui è un pezzo unico quindi arriva fino a terra mi serve anche per robustire questa parte qui quindi con due viti l'ho bloccata ho fatto quell'incavo che avete visto prima a misura questo ho appoggiato questa tavola semplicemente sopra vedo che non c'è neanche bisogno di fermarlo lateralmente perché tanto non si muove di qua ho fatto la stessa cosa ora devo fermarla questa tavola perché devo metterla in bolla dall'altra parte lo è già e questo dà sostegno giustamente a tutta la struttura non si muove più finito questo metto due assi laterali, uno di qua e uno di qua ora metto in bolla questo e dove non arrivo col legno metto due spessori questo vedete lo spessore qui che abbiamo il vuoto sotto ho tolto un pezzo di legno che mi dava fastidio qui ho il vuoto quindi ci metterò una tavoletta qui e una tavoletta qui e ovviamente una tavoletta sotto ho terminato gli rinforzi qui lateralmente sulla parte sinistra sono riuscito per motivi di spazio a mettere un asse unico ho cambiato poi i rinforzi laterali anche questi qua non andavano bene come giustamente mi ha consigliato qualcuno di voi questo ve l'ho fatto già vedere l'asse centrale messo in verticale qui purtroppo per motivi di spazio visto che ho costruito questo cassone di terra non posso più spostarlo ovviamente ho dovuto fare diversamente mi sono Ancorato all'asse laterale e comunque dai tiene lo stesso abbastanza bene altre modifiche non, non ne vedo non penso ce ne siano da fare questa è quella di cui vado più fiero perché tiene, tiene molto bene, ci vorrebbe un'altra finestra perché dovrei fare un ricambio dell'aria adesso devo studiarmi qualcosa un amico mi ha consigliato di mettere un ventilatore all'interno che non è una brutta idea. Eh. Stavo pensando di fare un impianto col pannellino solare la batteria e l'inverter, questo perché non è un problema di corrente, ma è un problema di risparmio energetico. Vi spiego il motivo: l'inverter ha un sistema di protezione che quando la batteria arriva 10 volte e mezzo si spegne. Quindi lui potrebbe andare avanti la sera finché c'è corrente, e a un certo punto di notte si spegne e che la batteria scende e il mattino quando il pannello comincia di nuovo a lavorare che carica la batteria ripartirebbe non sarebbe male come cosa, Verrebbe una temporizzazione automatica alla fin fine ho una batteria vecchia tanto sono già quasi a fine vita non ho paura di finire di distruggerla e sarebbe un esperimento interessante adesso devo vedere un attimino faccio una botta di conti di consumi di corrente e vedo se riesco a portare avanti questo progetto ho oh, finalmente ho fatto il test della serra piove da due giorni ma piove forte è venuto un acquazzone non da ridere sta piovendo ancora questa è la situazione del tetto onestamente pensavo peggio l'unica pozzetta d'acqua lì in quell'angolo lì ma parliamo veramente di pochi centimetri fatto Ecco qua. tutto il resto per fortuna è andata bene nel senso che non ho altri ristagni d'acqua questo ovviamente dovrò poi fare una tavola per rinforzarla per poi mandarlo giù quindi a questo punto volevo chiudere il video con l'impianto elettrico non ho fatto in tempo poi adesso piove onestamente non mi ci metto fuori quindi volevo mettere le lampadine volevo mettere l'impianto di irrigazione con la pompa pescaggio dal, dal bidone dell'acqua niente quello farò un video a parte volevo solo farvi vedere che per adesso la struttura tiene come mi ha consigliato un amico se viene a nevicare va tutto giù e eh, io dico speriamo di no con questo rinforzo dovrebbe tenere ovviamente poi il troppo è troppo nel senso che se carica troppo il nylon è naturale che poi potrebbe sfondarsi quindi dovrò essere bravo io a pulire sistematicamente per non far accumulare troppa neve sopra ma... Quando arriverà il problema poi lo affronteremo. Ah ecco, un'ultima cosa. Qualche amico mi ha chiesto come ho messo la finestra giustamente. Semplicemente ho messo una tavola che eh, bloccasse sia l'asse superiore che l'asse della finestra. Quindi questa tavola le riunisce tutte e due. E la parte inferiore della finestra ho messo un'altra tavola che arriva battuta su quest'asse, come vedete, si muove ma neanche tanto, solidale con la struttura, una sciocchezza da mettere su. Poi mi sono ingegnato, ho cercato di capire come potevo fare per evitare di usare troppe tavole che poi avrebbe appesantito la struttura. Bene, questo video è stato abbastanza semplice, mi sono concentrato soltanto sulla struttura, questa qui, questi qua, sui rinforzi. E ringrazio chi mi ha consigliato di fare queste modifiche, alla fine si sono rivelate corrette eh, perché, vedete qui la struttura adesso solidale anche grazie a questi due longheroni che mi fanno praticamente un arco completo lungo tutta la struttura della serra allora nei giorni scorsi è venuto il classico vento che mi viene qua un paio di volte all'anno quello che mi ha distrutto tante di quelle serre che quelle anche buone quelle con i tubi innocenti grossi così in piena terra me le ha proprio portate via questa serra ha resistito perfettamente idem con quattro giorni di pioggia quella incessante ha piovuto forte qui io qua dentro non ho avuto alcun tipo di infiltrazione, alcun tipo di problema ma soprattutto per il vento sono contento di come è andato a finire quindi tutto sommato dai ho fatto un buon lavoro eh. mi do una pacca sulle spalle da solo vi ringrazio per essere stati con me anche oggi questo video spero che vi dia qualche spunto al pari di quell'altro ho visto che qualcuno l'ha già seguito sono contento di questo, anzi se possiamo migliorarci se mi volete dire le modifiche che fate voi le seguirò anch'io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi vi auguro una buona giornata